Buongiorno, allora ci tengo a dirvi che in realtà poi ieri sera mi sono lavata, quindi tranquilli, sono una letta pulita prima che cominciate a dire su E adesso sono le 10.10, .10. noi abbiamo già fatto colazione in questo hotel dove la colazione è fantastica E adesso tra esattamente un'ora abbiamo il treno per andare a Torino La felice Jimmy? Sì Check in nel terzo hotel nel giro di tre giorni, almeno su questo stiamo due notti, è l'una se non sbaglio e cinque. Siamo in una zona un po' fuori Torino, quindi adesso per pranzo andremo al supermercato che è proprio qua davanti. Ci prenderemo della roba e mangeremo qui, penso, o fuori, sarà una bella giornata che parco. E poi con calma nel pomeriggio andremo a fare un giro, però siamo K.O. Perché alla fine mi abbiamo dormito 5 ore? Che è un giro, si va allo Juventus Stadium. Ciao ragazzi, Juve, di... storia di un grande amore! È per un secondo me l'ho scordato. Cioè, adesso felice. mi toccherà davvero entrare in e noi, finalmente, in Juventus! Finalmente siamo in una città santa! Finalmente! La città della Juve! Sai che così mi farei pelle perdere tutti gli iscritti non Juventini? Io ma sono neutra raga Ho coraggio a essere non Juventini ho coraggio ragazzi Ok chiudo qui questo video Sì sì no ma questo non si mette Su questo letto con questa luce mi esce bicipite Non mi alleno da tipo una settimana ormai Non è vero Ah, comunque ciao allora, prima regola del Fight Club, mai andare a fare la spesa quando si ha fame e sono le due e vuoi mangiarti il supermercato Siamo usciti per il pranzo di oggi o forse anche forse di domani a questo punto Due fiocchi di latte, un chilo di insalata, È colpa se Jimmy, non prosciutto crudo, prosciutto crudo, pomodori anche conosciuti come caramelle, qui ragazzi vi ho preso dei piatti, costavano 2 euro, eh. non so poi come me li porterò via. però ceci Jimmy caramelle e li... No, queste sono caramelle, caramelle di pollo, certo caramelle di pollo, eh. non si può ben sentire. Ma sono fritte, no, perché il pollo non ah. Pollo allo spiedo, il polletto di Jimmy, gallette. Posate, niente di che Insomma tutto questo 20 euro Non mi sembra molto conveniente Ah ma aspetta questo No, uh, Non capisco perché si c'è Ah è un finocchio, finocchio fa sempre bene alla salute Ora noi si pranza e poi si, ci si cambia Ci si veste si esce, ciao Quando vinci il premio miglior fitness influencer Pensi di essere ricca e famosa Ma poi ti ritrovi a mangiare <ride> In una camera d'albergo Pranzi improbabili dove trovarli <ride> fare guarda il panzetto yeah, siamo insieme che bello tu è proprio una eh, però la mangiamo Sì, va bene ciao siamo in piazza castello Marco, di rondello ok <ride> quanta voglia vedi troppo bello, Questo ti fa voglia di andare al cinema. Uh, Jimmy, questo negozio. C'è anche a Padova. Allora, sotto vostro consiglio, siamo venuti al Kipling. Allora, stiamo iniziando con come antipasto un'insalatona di gamberoni, avocado, eccetera. Comunque, ci sono 5 gamberoni e l'insalata costa 10 euro. Eh, insomma. Sì, bella, però. Oh, diciamo che questi si sono un po' rifatti, io ho calamaro ripieno di spinaci burrata, no bufala, sul letto di pomodoro, zucchine grigliate e cos'hai tu? Gnocchetti con granella di pane, questa è la granella di pane e bungole. E bungole. Oh, questa è bufala e spinaci top. Oh ciao, ciao raga. Ciao ciao. Eh. ciao. it's <laughs> a <laughs> Bello sto viale Buongiorno Siamo usciti a fare un altro giro per Torino All day long Perché oggi staremo fuori tutto il giorno Fino alla sfilata di questa sera Ormai ci sentiamo dei veri fashion blogger Perché ci cambiamo nei bagni dei locali Dei ristoranti tutto E Grazie all'esperienza di Jimmy eh beh, no, eh. sì, Tu ti fai sempre cambiato nei locali? No in questi casi, in queste situazioni sì, tranquillamente, so ah, dove cioè andiamo. Se certo, tu sempre. Quante so, volte sei so... stata una sfilata? Pieni. Yeah. Non sfilata. Se ti devo raggiungere, a differenza tua invece di arrivare bello, solente, sudato dal treno, va bene. Io ho l'impressione che da questo vlog verrà fuori il fatto che io sono una lurida <ride> e sempre sporca e tu principino sempre pulito. Ma perché io lo faccio. Vabbè senti, secondo me l'Igiale è sopravvalutata, quindi <ride> dettagli. Ma tu mi vuoi bene anche se sono sporca? Senti l'ascella, senti <ride> <ride> Jimmy, questa è piazza Carlo Alberto? No. Sì. Ah, Carlo Alberto. Non sto a far tanto ora lo gnorri. Oh, ragazzi, dopo la ricerca, perché ovviamente è tutto chiuso di domenica, si pranza. Qua, dove fanno senza glutine. Ah, ok, McDonald's. Io e Jimmy siamo un po' royal. si sì, due royal... E un culo di mucca, <ride> oh, carino con robiola al forno oh. e caramelle, oh, ottimo. Anche tu hai crackers, sì? carne cruda con olivetaggiaschia, robiola al forno con rucole e pomodorini. Eh, io ci muoio dietro i formaggi in Italia i controlli dovrebbero essere alimentati. No, ma i controlli ci sono sempre comunque è proprio la qualità organolettica e di come sono stati alimentati gli animali questo direi che merita vai vai raga ma che mercato c'è qui c'è una roba assurda ma non prendere una però. roba assurda guardate quanti cesti un cestino di lamponi Sì! posso darvi altro? no? 2 euro Io ora mi sprofano tutto questo Come sei? <ride> che ignoro Comunque io vorrei farvi capire il disagio di noi celiaci C'è questa che è un'insalata caprese Scomprata al supermercato Non la possiamo mangiare perché Può contenere tracce di glutine In un'insalata caprese Cioè, capito? Cioè, è facile mangiare senza glutine Se uno non guarda le contaminazioni Però, cioè, no. Tanto tra comprare cucchiaini Sono fresco. Come sei lusco? Sono fresco. <ride> Jimmy che deve sempre parlare con tutti? Ciao, tu, sai dov'è una fontanina? Oh, la fontanina là dietro. No, aspetta! Sa so, sa so, perché io ho comprato dei mirtilli e non so dove lavarli. E... Ma beh, cosa pensa del tempo oggi? Pioverà? Più... Cioè, non per dire, ma Jimmy è ancora lì. Uh, Jimmy scusa Considerami Grazie signore Abbiamo trovato un mega parco Dopo ci andiamo a divertire là Quante stronzate hai detto <ride> dietro. No spiegamelo E ci guistiamo i mettili Adesso te ne mangi una alla volta Non tre è No number. no Jimmy una alla volta no devi Dobbiamo trimezzare la tua quantità Eh, uno per quel Buoni. Vuoi? Un grande vecchietto Guardate che bello ragazzi, mi danno a me Senza glutine, un menù rosso E a Jimmy il menù blu E c'è di tutto Menù senza glutine Oh, che bello Oh, Finalmente, ho un menù Cioè, ho un menù, Jimmy, solitamente ho un piatto Yes Voglio oh, io sono fanno prendo una di queste, eh, lo vedo subito Cosa? No, questa è senza glutine eh, vabbè. Alla canapa, cosa vuoi mangiare tu? Dopo <ride> se ho fame ne prendo una Ah ok Il problema è che siamo corti da tempo Mannaggia ah. Ragazzi finalmente una pizza senza glutine Alla canapa Drogata eh, Gusto a terra <ride> Non è incredibile Sono in paradiso Cambio last minute Più stop di quelli rapidi rapidi Torino Fashion Week Serata 2 quattro giorni di tesi perché devo chiuderla prima di partire per la Puglia. Speriamo che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo noi ci vediamo per la mia laurea e poi passeremo un mese insieme. Passeremo un mese insieme. <ride> Falso, <ride> come nulla. <burda. ride> no, l'ultima volta che facevo le battutine non prendevano. Dunque, ora che ora bello, è carino coccoloso. Che bello, che bello, mese insieme. Non vedo l'ora Ecco, così magari non so apprezzate di più. <ride> e basta, quindi noi ci vediamo al prossimo video che sarà il video della Puglia. adios Ah sì, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, ciao!